Ciao e benvenuti in un nuovo video Allora, oggi vi parlo di tutti i mascara Maybelline che sono riuscita a trovare nel periodo e quindi abbiamo il The Colossal Carl Buns, The Falsis Volume Express questo qui Seal Sensational oppure Lush Sensational poi abbiamo sempre fatto con questa forma il Techol Style Gol Extreme, altra cosa il Sky Eye che era molto chiacchierato e quindi volevo assolutamente provarlo e per ultimo il False Lash Lift Ultra Black. Allora direi di non andare oltre ed togliere le mani perché così vi dico anche i prezzi, iniziare a parlarvene. Allora, il primo di cui vi parlo è questo Sky Eye ehm, fatto... Così, adesso vi mostro l'applicatore, 7,2 ml per 12,90 euro, stiamo parlando sempre di mascara da prezzo accessibile. L'applicatore è questo, fatto così, e in effetti dovrebbe allungare, dice di ciglia sensazionali, Cosmic Black, infatti non è un eh, extra black, ma un Cosmic Black, si vede dalle prime passate si vede subito ma è inutile che ve lo parlo così guardiamo la clip con l'applicazione Avete visto anche voi? Cioè si vede bene. Questo setole sintetiche in silicone: sono setole in silicone, dentine in silicone, belli e morbidi. L'applicatore è bello morbido, acchiappa bene le ciglia ad ogni passata. Ed si vede bene il prima e il dopo. Si possono fare le passate durante il giorno. Non, è, non si aggrappa, non crea grumi, non si sgretola, dura tanto, si strucca bene. Mi è piaciuto, mi è piaciuto davvero tanto, per me ha mantenuto tutte le promesse ed è rimasto a livello di mascara molto più costoso, quindi mi è piaciuto davvero molto. Assolutamente approvato. Andiamo avanti. E il prossimo di cui vi parlo è questo, Falsis Volume Express. È questo qui, il viola. Vi mostro l'applicatore, intanto vi dico 9ml, 11,99€. Aspettate, mi stanno cadendo gli altri mascara, ok? Allora, applicatore, eccolo qui, è particolare. Vedete? Non è proprio la classica banana, è piatto. Tolgo l'eccesso. È una banana... Allora. Lì. È una banana piatta. Ecco, così si vede bene. È una banana piatta. Ma è particolare, ma mi, mi sono trovata bene, perché le setoline sono belle morbide. Ed è, prende bene le ciglia, riesco a farle ruotare mentre le alzo, ed è quindi si colora bene. Ha un bel effetto volume, ed allo stesso tempo è anche un po' allungante. Diverse passate si vede bene. Non crea grumi, non si, spe, non si spezzetta durante eh, la giornata. Ma hey, è la clip dove ve la faccio vedere. Clip. <musica> Stavo dicendo, non si spezzetta durante la giornata, si strucca bene con un oleoso o un burro, mi è piaciuto. Cioè, io non lo so, eh, adesso così non ricordo tutti i mascara, ma cavoli, per adesso è Maybelline. Complimenti, complimenti davvero, perché prezzo più che onesto ed mi stanno piacendo davvero molto. Ma stiamo sullo secondo, andiamo avanti. Ed eccoci qui, andiamo avanti con... Eh, Carl Bones, The Colossal, vi dico la quantità, che è un 10 ml, è Very Black il colore, 12,99€, fatto così. E l'applicatore è questo, più banana classica, è già più tonda, la richiama molto di più. Allora, eh, questa volta me lo ricordo, Clip. Eh. Ecco, ve lo vedete subito, non è un mascara da applico e vado a lavorare, oppure applico ed esco. Va lavorato, però va lavorato, non macchia, è abbastanza facile da utilizzare, quindi ci voglia un po' di passate perché si veda bene il risultato, ma l'effetto c'è. Non essere velocissimi, ma si funziona bene. Oltretutto l'effetto c'è, si vede bene volume, ma anche lunghezza, come avete visto, dura tutto il giorno non si sgretola né, con una leggera lacrimazione non si scioglie si rimuove con uno struccante burro o d'olio con ehm, l'acqua micellare o il bifasico l'acqua micellare non ne parliamo ma il bifasico ho fatto un po' più fatica però funziona, cioè mantiene le promesse mantiene le promesse complimenti davvero, ma noi continuiamo ad andare avanti perché non saranno mica così tutti fantastici no? Infatti, non sono tutti fantastici. Questo è Tefalsis lash Lift Ultra Black 9,6 ml 13,99 euro. Questo è l'applicatore a clessidra quindi fa volume e lunghezza. Non sono tutti fantastici di più, guardate la clip. Allora, questa mascara va lavorato, non ha un effetto immediato, va lavorato un pochino e ci vuole un attimo di pazienza, ma stratificato con diverse passate ha un effetto wow e l'avete visto. Volume, lunghezza, resiste tutto il giorno, non si sgretola, non crea grumi, si rimuove con olio o burro, Cos Altro vi devo dire, signori della Maybelline? Se volete pagarmi, deve che questi li ho provati e li ho pagati io. Grazie, sarebbe anche caso, ma continuiamo. Sarà davvero così? Tutti, tutti, tutti wow. La Maybelline non ha sbagliato proprio niente. Proviamo per quello che ho testato io e vediamo. Andiamo con il The Colossal Goo Extreme Later Black Perfector, quindi è un effetto volume estremo e effetto volume estremo allora quantità la leggo che è meglio 9,5 ml 17,49 euro extreme io mi spetto aspettate che vi mostro l'applicatore che già nel manico è abbombato e l'applicatore è questo particolare perché è fatto a, frec a freccia si sì, a punteruolo bello allora le sento le sono un po' rigide, però non danno fastidio durante l'applicazione mi aspettavo un risultato estremo e invece è stato abbastanza, sì, mi piace mm. ma niente di eclatant eclatantemente estremo ma guardiamolo nella clip Allora avete visto anche voi, l'effetto c'è, effettivamente ha bello volume, si vede anche la lunghezza, questo è volumizzante, esatto, bel volume, si vede anche la lunghezza che io adoro quando si vede la lunghezza bella presente, si fa il suo lavoro, dura tutto il giorno, non si sgretola, non crea grumi, io odio il mascara che si sgretolano, oppure che quando faccio così con la mascara mi resta in mano i pezzetti, ecco è una cosa che odio, questo non lo fa mantiene le promesse, ne ho provati di migliori anche solamente qui ma comunque sia ehm, funziona. funziona diciamo che costa di più degli altri ma funziona meno a questo punto scegliete gli altri proprio proprio, però effettivamente mantiene le promesse e concludiamo questa carrellata con questo che è il Lush Sensational Full Fan Effect questa è la versione waterproof è quello che ho trovato però c'è anche la versione classica. Allora, 9,4 ml, 13,49 euro. Applicatore, eccolo qua. Eh, Settole sottili, la parte sopra è un pochino più lunga, quella sotto un po' fatta banana, app eh, si applica bene, si lavora bene e questo effetto leggermente arrotonda arrotondato, sì, va a spingere sulle ciglia durante l'applicazione per un effetto allungante anche. Allora, eh, intanto, clip. Poi vi devo dire una cosa questo è intanto questo mascara è, mi piace fa un bel effetto si lavora un attimino durante l'applicazione andate a tirare sulle ciglia fa anche un eh, sì cioè, ci sta ci sta perché la chiappa bene ed è, dura a lungo davvero tutto il giorno questo poi è la versione waterproof non si sgretola durante la giornata la versione waterproof che è questa si fa fatichissima a rimuoverla allora e acqua micellare lasciate perdere bifasico lasciate perdere olio o burro allora io ho provato sia con l'olio sia con il burro bisogna usarne uno e poi mh, rimuovere finire di rimuovere i residui con qualcos'altro io mi trovo bene con l'olio che lo scioglie e poi dopo rimuoviamo i residui perché restano dei residui almeno a me tra una ciglia e l'altra alla base, e vado con eh, il bifasico per rimuovere tutto. Uno solo, io non ne ho trovato uno talmente potente da rimuovere tutto. E forse è un bene, perché forse rimuove troppo. Comunque, la versione waterproof, potete andare tranquillamente in piscina, perché davvero è waterproof, assolutamente. E con questo abbiamo concluso la carrellata dei Mascara Maybelline utilizzare queste, soprattutto dei prodotti che trovo ad esempio nei supermercati o nei negozi di, per le pulizie mm -hmm. di Gotà Saponeria ed comunque beauty, ma anche online tranquillamente. Mi piace perché sono prodotti che e penso di farlo anche con altre marchi Adesso devo riuscire a raggrupparli un po' perché sono alla portata, a mio avviso, di tutti. Facilmente anche scontabili, e bisogna vedere se mantengono le promesse o meno, perché spesso ci sono mascara eh, di marca anche famose, costosi, davvero costosi, con risultati più scadenti di questi. In questo caso mi è piaciuto molto testare questi prodotti, ma fatemi sapere anche voi quale ed è vi è piaciuto di più, quale magari utilizzate, quale avete provato, con quale vincolo vi esiste di più provare e perché no. Fatemi sapere tutto, io spero sia stato utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!